Volevo rassicurarvi, il, il nostro compagno amico ritrovato, possiamo più così, diceva che si parla troppo dell'allineamento, sono d'accordo con voi, io non ne posso più del gossip, di parlare di cose che non contano nulla, di scemenze. Peraltro la mia cravatta non era viola, era blu ma eh, non ci crede nessuno. Lo dico sorridendo perché anche io oggi sono stato inseguito da queste domande un po' assurde. Io vorrei che riportassimo la politica dove deve stare tra le persone prima di tutto, io voglio un partito degli elettori, decidiate voi, qui non si capisce chi si decide, siamo commissariati, ogni volta che uno esprime un'opinione viene rimproverato, se hai un punto di vista su qualsiasi argomento devi soppostare una logica che forse non funziona, è quello che succederà con le europee, noi dobbiamo dare un messaggio che vogliamo far ripartire questo Paese, non vogliamo ammazzarlo, non vogliamo continuare su una linea che tutti ormai discutono e tutti dichiarano essere una linea troppo rigorosa e troppo poco promettente per le cose che possiamo fare insieme, noi dobbiamo dare delle risposte a chi lavora e a chi produce, lo ripeto, ripetetelo insieme a me nei prossimi, nei prossimi giorni e anche dopo, deve essere il partito della produzione questo, della produzione che è in crisi, della produzione che sta insieme a tutti i temi dell'innovazione politica, l'ambiente, la conoscenza, ma che produce, che rende libere le persone perché le fa lavorare, perché è da loro una. quando io parlo di reddito minimo, pensate, fino all'anno scorso è un argomento tabù, questo è un argomento che non si poteva affrontare. Quando si dice che bisogna dare un sostegno a questi ragazzi, io ieri ho fatto un appello, credetemi, molto sincero a questi ventenni, anche perché oltre a parlare di cravatte nel PD, si dice che a 40 anni sei giovane il PD sei giovani fino a 65 con la riforma Fornero anche 67 anni sei giovani, è un trucco per non farci contare mai Matteo Renzi fa politica da tantissimi anni Gianni Cutro era segretario della TGC io ho fatto il consigliere comunale a Monza ho iniziato con Romano Brodi non siamo giovani, i giovani hanno 20 anni e hanno bisogno di risposte perché non li stiamo rappresentando più e non voglio dare delle risposte a loro perché non le do alle persone più anziane perché lo so benissimo che le nonne i Quando manca di 100 euro in famiglia si fa ricorso alla pensione dei genitori o dei nonni appunto, allora non è questo il problema di mettere i doni contro le persone più mature o che hanno una certa età, è spiegare che noi dobbiamo però riscattare quella generazione, una generazione senza rappresentanza, una generazione che se va a votare vuota di tutto tranne che il PD, piuttosto mettono una croce sul banchetto, no? mancano la scheda piuttosto che votare i partiti democratici, ed è assurdo, è successo con la Liga per tanti anni, è successo con Grido alle ultime elezioni tutti quelli più giovani di me la maggioranza assoluta ha votato il Movimento 5 Stelle e non è un problema per noi l'hanno votato le persone che sono più acculturate e le persone più povere il Movimento 5 Stelle che sono i nostri due elettorati che uno direbbe quelli votano a sinistra, votano al PD e invece non lo votano io voglio ripartire da questo dalla banalità se volete ma quando si perde un elettore su tre come è successo a febbraio non basta dare la colpa a Bersani perché qui sono tutti generosi, però, quando c'è il leader, erano tutti bersagnani. Io ero poco bersagnano, ero accusato di essere. lo sono diventato quando c'era un po' di tramonto nel bersanismo, quando c'era da aiutarlo per venire fuori con un governo diverso da questo. E sono stato accusato di non essere fedele nemmeno allora. Pensate, tutti quelli fedelissimi se ne sono dimenticati. La colpa è di Bersani, è l'unico che si è dimesso, gli altri sono rimasti tutti lì. Avrete apprezzato il paragonismo in questa campagna elettorale di Massimo D'Alema che dà per punto, attaccare Renzi, in realtà è anche un gioco per tenersi tra lui e Renzi il pallino, perché poi i giornali, perché delle cravatte, parlano di queste cose, e noi tutti gli altri a guardare e a dire, ma scusate, ma non si potrebbe parlare di altro, non si può capire su quali cose i tre sono d'accordo, le facciamo subito, se Renzi dice facciamo una mobilitazione nelle scuole, io vado, solo il primo a dargli una mano, se però io dico altre cose vorrei essere rispettato, perché... Vorrei comunicarvi questa sensazione, vorrei che fosse un partito degli elettori, perché anch'io mi sento un elettore. Quando io vado in Parlamento mi si pongono delle questioni che spesso sono diverse dal nostro programma elettorale, non voglio stare male tutte le settimane. Io ho una sindrome, ormai. Cioè, a mercoledì ho il mal di testa, a giovedì mi viene la gastrite. Non è possibile. Devo poter votare delle cose su cui ci siamo impegnati. L'anno scorso vi abbiamo fatto venire ai gazebo come questo. E abbiamo fatto firmare una carta di intenti, cui prendevamo degli impegni straordinari, non fare più larghe intese, tenere unita la coalizione, non cambiare la Costituzione in modo avventato, sono tutte cose che poi invece abbiamo rovesciato stando là. Allora ritroviamo una misura, troviamo quella rappresentanza, facciamo un partito insieme in cui decidiamo, in cui non vi chiediamo di venire solo a Natale a votare per le persone, che è una cosa che già porta a quei comportamenti, perché voi non votate per solo per Matteo Gianni Ocicco, che sembra una compagnia di giro da ultimo giro della sera. Votate per delle idee, per un'organizzazione della politica, per delle scelte, votate per quello. Poi certo c'è uno che preferisce Renzi, quell'altro stima tanto lo va benissimo. Il problema però è scegliere questa cosa. Io voglio farvi votare non solo per le feste comandate. Con i primi freddi ci sono i regali di Natale e le primarie del PD. No, tutto il resto dell'anno io vorrei far vivere questo partito. Vorrei che discutessimo non solo quando c'è la manifestazione a piedi degli F-35. Il PD non deve comprare tutti i cacciobombardieri, il PD deve essere una forza di parte. Il PD deve essere le E le stesso, se ci sono le grandi opere pubbliche, cerchiamo di capirci perché, l'ho detto prima, insomma la TAV non i più duri degli anti-TAV, sono alla bocconi, sono i professori che ti spiegano che non ha senso dal punto di vista economico e ci sono i treni regionali che fanno schifo e c'è una politica gestiva no, queste sono le cose da dire non è questione di essere demagogici, ci sono argomenti che non sono considerati io lo dico sempre, faccio questo esempio quando un ragazzo di vent'anni viene da me e mi dice parliamo di consumo di suolo, non gli do del populista perché poi sono tutti populisti su tranne noi, noi non siamo populisti, è bravissimi. se uno di vent'anni dice ma sull'ambiente parlate, dite poco dite fate delle grandi promesse e poi i vostri amministratori però la lottizzazione la fanno sempre dobbiamo smetterla dobbiamo far vedere che uno standard del PD è alto dappertutto non solo dove ci sono quelli virtuosi quando c'era da fare l'opposizione a certi comportamenti in regione Lombardia adesso Formigoni è un nostro alleato alla fine dedichiamo un minuto di raccoglimento perché non è possibile cioè, una gente che è caduta per l'andrangheta e adesso non intervistano io, io sono guardate, sono un appassionato, quando leggo l'intervista di Berlusconi, di Lazzus, non è di i formidoni su Italia la sanità, mi viene da morire, lo, lo sentono come esperto, capito? Cioè, è incredibile, sulla, dice bisogna avere un, un istituzionale. E magari c'avevi cioè, tutta la giunta che era corrotta o che era accusata di esserlo, però va bene così. Quando c'era da fare l'opposizione alla Lega, e qui c'è un testimone perché questo giro non lo sto facendo per le elezioni un signore che si chiama Silvio intanto Il grande Silvio che viene da Adro in una sintesi di tutti i mani della regione quando abbiamo fatto la manifestazione Adro all'inizio si cercava dal livello locale una sorta di copertura politica, perché la Lega affrontarla a muso duro non si faceva a quei tempi, non stiamo parlando di un secolo fa. Non si capiva il senso di difendere la scuola pubblica da gente che metteva i timbrini, il sole delle arti pure sul posacenere. In moto. No, poi abbiamo capito che non aveva un significato, perché non è finita bene quella storia. Quando c'era da fare delle battaglie, quelle che fanno mobilitare le persone, siamo sempre stati un po' riparati come sull'acqua pubblica, quella era una battaglia di democrazia fortissima e ricordo per gli, per gli entusiasti di Alfano, ricordo che Alfano in quel referendum è stato protagonista perché c'era anche il lodo Alfano in quel referendum, lo dico perché è successo due anni fa, non un secolo fa nemmeno quello e oggi Alfano dice stiamo attenti a non fare un nuovo governo colletto, perché se non lo facciamo arriva un governo più radicale che cambia le leggi sull'immigrazione e fa riforme sociali. E uno allora dice, pronti, dov'è che siamo qui? E io vengo sui nostri e rassicurano al tranquillo, andiamo avanti insieme fino al 2016, ma no, dobbiamo dire basta, dirlo senza esagerare con i toni, ma questa è una pappa, lo dice Fabrizio Barca che è un uomo che ha fatto il ministro, e dalla pappa l'innovazione non viene fuori non viene fuori nel confronto con le persone con la destra io quando dico torniamo al mattarello perché voglio che voi a Brescia candidiasi uno di Brescia di sinistra e sfida uno di Brescia di destra vince il migliore, c'è anche il grillino, può capitare che vincano gli altri ci si mette a rischio e si, candida, si fa una scelta candidando quello più rappresentativo e più capace non le liste del forcello in cui un po' sono con le primarie anche lì notate l'astuzia tra Natale e Capodanno, io abbiamo voluto esagerare, l'abbiamo fatto alle primarie di San Silvestro. Io dicevo, facciamo l'epifania almeno, no, bisognava fare. che sono state primarie che io vincevo di sicuro perché ero più noto, ma io devo poter perdere. Le primarie, tranne l'8 dicembre, l'8 dicembre diciamo, dicevo in generale, teoricamente, io le devo poter perdere, devo poter, deve essere. Possibile per uno che mi sfida dire ci avete stufato, ce n'è bisogno di un altro e così deve succedere per la classe politica. è per quello che io insisto per avere un sistema in cui ci si confronta con le persone direttamente, senza mediazioni, senza pasticci. Noi viviamo di mediazioni, cioè avete scoperto anche Luciano Ligabue dice non vengo più a votare le primarie. No, è stato un momento difficile per tanti di noi. La... No, non è una battuta. E la sua canzone famosa era Una vita da mediano, no? ve la ricordate? No, in realtà è una vita che mediamo, mediamo con qualsiasi cosa. Sull'omofobia, siccome il PDL non la votava più, abbiamo trovato una mediazione con un mutiglione, perché siccome c'erano i voti contro noi e 5, stelle, ci sembrava troppo bello, no? cioè, dopo uno fa male a fare le cose fatte bene, bisogna cercare una mediazione che rovini un po' le cose. Ma perché? Ma, ma diciamolo con parole più chiare, più finette. Tutto questo insieme di cose, che scusatemi la velocità anche perché voi siete congelati voglio che almeno fino all'8 dicembre vi si rischiate, che sarà un casino. Tutte queste cose però non le deve dire Civati, anche questa cosa mi, mi dipingono, ho saputo anche in provincia di Brescia perché io ho degli informatori straordinari che mi si accusa di essere lestroso, lo strumentale. Strumentale? Io sto male, sto male gli elettori, mi vedo disillusi, li vedo lontani, io sono preoccupato per quello. Ogni tanto... Noi dobbiamo avere il coraggio, non personalmente, però come in quel film, L'attimo fuggente, in cui a un certo punto il professore che dice salite sui banchi, c'è da protestare, da, fare, da dare un messaggio forte anche senza urlare, senza fare casino, ma è una presa di posizione che deve essere riconoscibile. Dicevo non vorrei che fosse Civati, gli amici bellissimi che ho conosciuto in questa campagna che in realtà alcuni conoscevo da tanto tempo e altri si sono aggiunti, deve essere il Partito Democratico sul caso Cancellieri noi abbiamo fatto una figura, quindi c'è, e, e alla fine sono stati contenti che hanno inviato anche a tenere che si potevano no, attaccare anche quelli strani, ha funzionato così, e guardate che noi lo dobbiamo fare, perché io sono preoccupato che tra palazzo e piazza non c'è più nessuno che, che parla, cioè lì si chiude il portone, fuori urlano e dentro resistono, è così, ed è una rappresentazione, lo vedete nei colciò? Piazza Pulita è una trasmissione, quella del lunedì sera, che è fatta esattamente così, cioè quello che urla è quello che si difende, tutti si tengono tra di loro, non si abbracciano, ma non va bene, perché noi dobbiamo essere quelli che, che cambiano dei rapporti di forza e dobbiamo essere tutto il PD, perché soltanto se stiamo insieme cambiamo i rapporti di forza, soltanto se siamo milioni di persone organizzate che hanno una cultura politica, hanno un senso di questo paese, per questo paese, che riusciamo a moderare l'urto delle corporazioni, dei grandi poteri, cambiare i rapporti di forza e di disuguaglianze, spiegare che ci vuole più vicinanza, meno sproporzione dal punto di vista economico, una scuola più forte che sia finanziata, chi se ne frega del 3% per la scuola, lo diceva Jacques Delors, quella è una cosa che dobbiamo investire, dobbiamo farla comunque e che sia una, un paese in cui non si passa per il, perché c'è l'amico degli amici, perché questo è il vero motivo di disuguaglianza. È così che funziona. A me non interessa che, che ci sia un chirurgo che vota Civati, il chirurgo deve essere bravo, può essere pure di fratelli d'Italia per dirne proprio esagerato. L'importante è che sappia fare il chirurgo. E invece noi abbiamo fatto cose strane, abbiamo messo i chirurghi a dirigere gli aeroporti, poi mi dicono ci sono 12 milioni di buco, e dico sì, è rimasto dentro il bisturi anche nel, nel, nell'aeroporto. Facciamo delle cose, delle carriere che non finiscono mai. Io ho promesso di durare poco, cioè mi sto affaticando diciamo, con passione, ma dopo un po' smetto, non chiederò un consorzio dell'acqua, non chiederò un seggiolino da qualche parte, basta. Cercherò di lavorare, di tornare ai miei studi, io studiavo Giordano Bruno e questa è un'indicazione pericolosa per le scuole primarie, però dice bene stavolta, ve per dire che non dobbiamo, dobbiamo concepire davvero una politica che sia diversa, lo deve fare il PD tutti insieme. Se lo facciamo così, guardate, se vinciamo, poi vi immaginate, là c'è Formigoni, Alfano e Berlusconi che tornano insieme a fare la puntona stavolta. E noi ci abbiamo Renzi, Civati e Cuperlo, per citare quelli di ieri sera. Eh, bah, vinciamo, basta, cerchiamo di crederci anche un po' nelle cose però, facciamo vedere che abbiamo qualcosa che ci sta a cuore che per cui spendiamo le seconde, perché sta in piazza sabato col freddo genio invece di andare a fare i regali di stare a casa con la famiglia, lo fa perché c'è qualche motivo, e la felicità non è quella personale, guardate questo lo devono dire anche i leader politici, basta con questo narcisismo della cravatta, ti rispondo anche dopo sulle le alleanze, guardate che la cosa più importante è che la felicità nostra e quando sono felici gli altri la politica dovrebbe essere quella cosa che rende possibile tutto questo allora è così è veramente così allora fai una domanda no io non devo posso stare qua bisogna spiegare un domani che sono intanto ti ringrazio per essere qui io non sono schierato da nessuna parte, però una domanda che riguarda i pensionati. La pensione dei pensionati. Due anni di blocco della rivalutazione delle pensioni. Adesso stanno facendo quei martinelli delle 0,90-0,75, no la parte eccedente, ma il tutto e il meno del tutto. Allora... Questo, questo, questa rivalutazione delle pensioni va fatta al 100% perché quando si vanno nei negozi il costo della vita non è che uno lo fa pagare per il 90% o il 70% il PD che l'ha fatto passare anche in commissione con questa schifezza dopo due anni di blocco della pensione adesso che cosa fa per andare a recuperare il 100% del valore della pensione, perché noi abbiamo bisogno sì, di sì. questo, ecco. siccome adesso sì. la legge è in, in eh, è eh, Camera. Senato, bisogna sì. ripristinare questo, bisogna ripristinare. Sì. Ok, questo. Io, su questo mi impegno, però questo è il, è il classico problema di questi tempi, vi faccio un esempio, io ho detto che appena divento segretario faccio una telefona vi devo andare da Prodi come prima cosa dagli lì da testa nel 2014 ma quello avete già capito dove lo faccio la seconda cosa che faccio è che... chiamo Giuliano Amato che è un compagno no? no? Eh, non dovete seguire se fate così non funziona dopo capisce che la telefonata è un po' così un po' particolare lo chiamo siccome giudice costituzionale e le obiezioni sui diritti acquisiti le fanno sempre da quel punto di vista gli chiedo se può tenere una pressione su tre ne ha tre, ne tiene una. E questa cosa non risolve il problema degli soldati, ma quelle pensioni dorate, laccate di platino, secondo Tito Boeri si può arrivare a risparmiare un miliardo, secondo me si recupera di meno, facciamo qualche centinaia di milioni, ma è un modo per incominciare a far ripartire le pensioni degli altri. Immaginate lo scambio, immaginate se tutto l'impegno che è stato messo contro questo tipo di situazioni fosse messo contro le situazioni di privilegio. Non è demagogia ci sono i manager pubblici in Italia che guadagnano di più di quelli della Apple quelli che fanno l'iPhone cioè saranno bravi quelli della Apple non lo so, adesso lo dico, dovendo scegliere quindi quando io parlo di disuguaglianze, di rifunzione delle di disuguaglianze che vado ancora più in là, questo non riguarda solo i pensionati riguarda anche gli statali perché qui la propaganda contro gli statali è andata troppo in là è andata talmente in là che gli statali non vedono indicizzare esattamente come per i pensionati e questo giochino, è un giochino molto pericoloso perché la linea di demarcazione per noi non deve essere tra pubblico e privato non siamo nel, no, non so in che secolo il problema è tra chi lavora bene, chi Bravo. lo fa offrendo un servizio e chi non lo fa non è sul re, il blocco delle retribuzioni di tutti. Bravo. io lo dico perché guardate questa cosa così scaldiamo un po' la, il momento riguarda i pensionati, riguarda gli statali ed ha finito con riguardare la scuola perché l'equazione di Brunetta, che è passata, ogni tanto anche a Renzi mi scappano delle cose così, bisogna, stare, bisogna dirglielo, no, bisogna dirglielo perché è sbagliata proprio questa cosa qua. No, l'equazione è, gli statali sono fannulloni, ma se gli insegnanti sono statali, e giudice Gellmini, che l'avete prodotta voi è una. una oh, un questo è qua, il e... e tra leno e il diciamo. sì, no, sono un conoscitore del territorio quella vera decana, è una battuta non venire fuoco i parenti a Arcore sì parenti infatti io vengo da vicino a Arcore per cui mi prendo una responsabilità più grossa nella fase diurna, la sera vado a letto presto, lo dico perché non della malizia che dicevo, dicevo che Gennini, Moratti a togliere, a chiudere a spiegare che era una questione del tesoro e allora come dice, guardate in questo governo che a me non piace molto per l'impianto, non per le singole persone, visto che Arrozza ha iniziato a cambiare quell'impostazione e c'è l'idea che per contrastare le disuguaglianze lo dicevo prima, ma anche per intervenire contro l'immarginazione sociale, noi dobbiamo considerare la scuola dentro quella partita e dobbiamo dirlo alla ragioneria generale dello Stato, dobbiamo dirlo al MEF, al Ministero dell'Economia e quindi dobbiamo dirlo anche per i pensionati se ci sono i diritti acquisiti apriamo un bel dibattito perché i diritti acquisiti ce li avevano anche quelli che adesso chiamiamo esodati con una parola che abbiamo inventato che prima non c'era i diritti acquisiti ci sono anche per quelli che in pensione ci sono già e hanno perso potere d'acquisto in un modo omicidiale negli ultimi dieci anni i diritti acquisiti ci sono anche per quelli che forse potrebbero dare una mano e questa è una richiesta ne parlavo prima mi dispiace sto scegliendo argomenti diversi da quelli che ho usato 20 metri di qua però questa cosa per me è fortissima lo dicevo eh, dove recuperare le risorse per fare queste cose. Quando siamo nati io e Renzi, il 75 è stato un anno terribile per la sinistra italiana perché siamo nati tutti e due, lui è più vecchio però, per cui io sono quello giovane, devo votare Nel 75 quelli che guadagnavano pochissimo pagavano le metà delle tasse che pagano quelli che guadagnano pochissimo ora e quelli che guadagnavano moltissimo pagavano il doppio delle tasse di quelli che pagano quelli che guadagnano moltissimo ora. Vi spiego? la famosa progressività prevista dalla Costituzione del carico fiscale sui redditi è andata diminuendo in un modo clamoroso io non dico di arrivare a esagerare come ha fatto Orlando però forse una mano sull'aliquote fiscali ce la metterei e ce la metterei nel senso progressivo a proposito di tasse ci sarebbe la più, per cui per fare tutte le cose che tu giustamente chiedi e rivendichi bisogna in questi giorni io, ti... io te lo dico, lo faccio volentieri la battaglia Sai com'è questo governo però, eh, cioè, e sai che, ti faccio un altro esempio, la maggioranza, di... la maggioranza non eh, ce l'abbiamo noi altri e basta, è vero. questo è il problema, non ce l'abbiamo su un mandato chiaro come quello che chiedi tu, è quello che io vorrei risolvere, per cui se arriva una buona notizia cercheremo con boccia, boccia è il nostro interlocutore, se c'è già qualcuno che sorride, non boccia c'è qualcuno che sorride, Ma è il nostro, il eh no, è, il nostro, è chi si occupa della finanziaria in Parlamento. Esatto, eh, no, non lo so, non apriamo, era per dire che cerchiamo. Però il problema l'impostazione è questa qua, capite? Ci bisogna cambiare il punto di vista e farlo con un po' di radicalità, un po' di decisione. Se c'è una domanda sulle tasse rispondiamo e poi ci congediamo. come domanda, tasse, riforma fiscale, evasione fiscale. Beh, le tasse è molto semplici. Noi abbiamo fatto l'errore più clamoroso di questi sei mesi è l'IMO abbiamo tolto tutti con Berlusconi già decaduto, perché Berlusconi era decaduto all'inizio di agosto, era il mio compleanno, era per quello che volevano darci un segnale. All'inizio di agosto è stato no, condannato, bravo. ne abbiamo parlato per quattro mesi facendolo diventare un gossip tipo cravatte, eh, perché più o meno eravamo arrivati lì. Se, rispondi alla questione? Sì, dopo ti rispondo alla questione definitiva. <ride> La domanda che non mi hanno fatto a X Factor me l'hanno fatta ah, dire, Skype. Allora... Quindi l'errore lì è clamoroso perché quelle tasse lì devono servire a abbassare quelle sul lavoro. Dicevo prima, olir per folirap devono essere le nostre due non le tasse sul patrimonio che devono essere rese più progressive. Bisogna fare quella benedetta riforma del catastro, bisogna fare l'anagrafe dei patrimoni, quelli non diciamo, mobili per capirci, bisogna essere draconiani. Sui paradisi fiscali che vi segnalo, ci sono in Svizzera, ma ci sono anche nell'Unione Europea, perché quando si parla di Europa bisognerebbe anche ricordare i nostri partner che c'è qualcuno dal Lussemburgo all'Austria, che hanno trattamenti fiscali molto gentili verso le rendite e che molti nostri capitali finiscono da loro. Bisogna aprire davvero una partita totale su questo argomento e farlo come faceva Romano Prodi, che per me è un'ossessione. Romano Prodi perché. Capirete che è stata la cosa peggiore della storia recente del centro-sinistra, quella che gli è capitata, che gli abbiamo provocato. Però Romano Prodi, quando divenne presidente del Consiglio, io ero ragazzo ed era un, il più bel governo, vi no? ricordate, c'era Ciampi, c'erano cioè, delle cose che uno diceva è vero, perché dopo non è andata così. E lui non è durato per le soliti errori, non devi guardarmi però, perché se volete vi racconto una cosa, sul, dopo ve la racconto sul 91 scupo. Allora La Commissione Onofri doveva fare quel lavoro lì, i migliori economisti, tutte le forze sociali, un grande partito dovrebbe fare quel lavoro, dire come stanno le cose, quello che vi dicevo sulle tasse, sui redditi è vero, bisogna cambiare, come si può cambiare, dove si trova la copertura, quei diritti acquisiti sono quelli che ci raccontano, sono anche quelli del Signore che fa la domanda, cioè questo dobbiamo fare, farlo alla svelta per andare a votare con un programma più ambizioso, perché così stiamo spostando i soprammobili, non so se mi spiego. La tassa sul sopramobili potrebbe essere un'idea perché quindi spostano tutti e darebbe un sacco di gettito. Sul 98, perché vi cito il 98? Perché il 98 usarono gli stessi argomenti che hanno usato questa volta, quando mandarono a casa a Prodi per Chinotti e qualcuno che era disponibile, diciamo così. L'argomento era lo stesso. Io ero segretario del DS a Monza, appena eletto, avevo 20 anni e non, non capivo. Dicevo, lui mi sembra una roba sbagliata a no? C'era cioè, già questo difetto allora e mi mandarono uno dalla federazione a dire no perché adesso avremo il primo presidente del consiglio comunista mi dissero, Massimo D'Alema e lì è stata la prima, guardate che è andata così eh? mi ricordo come se fossi dove eravamo seduti quella sera perché vennero a darmi la linea e io ero a disagio perché dicevo, scusate siamo entrati in Europa c'era un messaggio forte bisognava cominciare a fare le riforme vi ricordate avevamo fatto il pacchetto Treu, ma mancavano gli ammortizzatori sociali che sono mancati poi per sempre perché non li ha messi nessuno, e eh no, è così che è andato: e si è interrotto un legame con gli elettori, e poi è finita. Che nel 2001 abbiamo, preso una, abbiamo fatto un altro governo, ancora anzi, due da lema, un amato e questo abbiamo perso le elezioni. Allora, per dire che questa è un'impostazione che bisogna tornare a fare: che bisogna tornare sui luoghi del delitto, delle delusioni e provare a prendere un'altra strada. Io non faccio accordi con nessuno, mi dispiace né con Cuperlo né con Arrendi. Un po' perché questa sarà. Io, io sono una persona seria, le cose che dico oggi, l'altro giorno la giornalista diceva ma dici sempre le stesse cose? Eh, bravo, capisco <ride> eh, che sono prevedibile, infatti come preparerai il confronto a Sky? Dico uguale al confronto che ho fatto in Parlamento il diciamo, 19 di aprile quando il 101, sono, sono l'unico che mi interessa l'argomento di 101, gli altri sono di tutti lì di tranquilli, possiamo averne uno di fianco ma fa niente, sarebbe una cosa grave per dire no? Allora io insisterò a ripetere le stesse cose, cercherò collaborazioni con tutti, dentro e fuori il PD. Oggi Mendola dice che mi sono piaciuto particolarmente io, ed, era, ed è una soddisfazione, però era anche un po' ora perché voglio dire, no? Nel senso che sono sei mesi che dico che bisogna tornare insieme con Sella, magari se Sei dà un segnale uno dice non sembra che parla al dentro, giusto? Sto lavorando con Barca l'altra sera ho fatto un incontro con lui ed è una persona a cui io voglio dare. Se dovessi diventare segretario se diventa qualcun altro la proposta la faccio lo stesso, diamogli il centro studio, una fondazione, non quella elettorale con i soldini per ciascuno, perché le fondazioni PD bisogna sparaccare, se diventa segretario ci divertiamo, è lì, c'è un repulito generale, non si capisce chi vietare da quella serie, ci mettiamo Marco a, a studiare, ci mettiamo noi e quelli che sceglieremo insieme, ma con totale autonomia rispetto alla segreteria, non per rispondere al comunicato, per progettare i prossimi dieci anni per dare a quei ventenni di oggi la sicurezza che quando ne avranno 30 magari avremmo sistemato qualcosa. Quindi queste cose su cui io insisto, è lo stesso rapporto con, di sfida, di non snob ma incalzante con Grillo, io lo voglio tenere, guardate che Grillo è in testa nei sondaggi, non ve li fanno vedere, ma Grillo è in testa nei sondaggi. Nella migliore delle ipotesi siamo tutti pari un'altra volta, se non abbiamo uno scatto noi, se non andiamo a recuperare quei delusi, finisce ancora come adesso, ma non per il premio di maggioranza, che qua sono tutti buoni, no? non so se avete visto la discussione della linea quagliariella così, ci vuole il premio di maggioranza del 20%, 30%, eh no Capito? non voti ti devi prendere però, eh. perché c'è anche una Costituzione che dice il Parlamento è rappresentativo della volontà degli elettori, non è che c'è il premione, il premione ce lo dobbiamo recuperare noi, quindi queste cose le farò, sinceramente perché non mi alleo con Cuperlo? Perché Cuperlo io gli voglio bene, l'ho invitato sempre a fare le cose con me, era, e per me è un po' più grande, è un fratello maggiore dal punto di vista anagrafico. Il problema è che lui non si è liberato di tutti quelli che c'erano già. Molto e basta. E che si è messo, e che si è messo. a parte in una posizione un po' contraddittoria, che ieri ha fatto molto quello di sinistra, però molto quello che sostiene il governo Letta. Non ho molto capito come si fa a fare tutte e due le cose, ma magari voi siete più bravi a Brescia e me lo spiegate, prima di andare via. Me lo spiegano a Mantova, secondo me a Mantova lo sa. Però al di là di questo, quello che non capisco è il tono un po' prepotente che hanno preso tutte queste cose. E la vicenda cancelliera è stata così. Io ho proposto che il PD discutesse una mozione di sfiducia, l'ho presentata al gruppo, l'ho fatta avere al capogruppo, non so cosa devo fare, carta bollata, la ceralacca, non so cosa devo fare. Sono stato accusato di aver preso un'iniziativa personale, che un gruppo non discuta una mozione di sfiducia, lo so bene, ma infatti basta, poteva anche essere una letterina di Babbo Natale. Carlo Enrico. Tinti di servito, e siccome tutti e quattro diciamo di stare da dimettere, ti chiediamo gentilmente se possiamo cambiare ministro della giustizia, la moglie si era troppo forte. Sono stato picchiato duro politicamente da Cuperlo in quel gruppo. A me piacerebbe farvi vedere quell'intervento, perché è stato un intervento non da Gianni Cuperlo, perché lui è una persona più. No, non neanche ascoltato. No, non li ascoltano mai. Non ti preoccupare, dall'8 di dicembre cambia tutto. C'erano i panniloni auricolari esagerati. Però, voglio dire, il problema è che quando una è la minoranza deve essere rispettato Guardate su questo e, e, e, rispondo alla tua domanda quando io vincerò Renzi vincerà arriverà secondo di poco e bisognerà altro bisognerà aiutare sarà un momento difficile però io rispetterò le loro cose, lo dicevo anche a Bersani l'anno scorso, non invitare Renzi tipo Platinette ai cominci, anche Renzi oh, salutava, no perché Renzi aveva preso il 40% l'anno scorso e bisognava farlo vedere di più sulla politica, bisognava... io avevo proposto che lui facesse il vice premier di Bersani, è chiaro che lì era difficile, però si doveva prendere una decisione così, perché se noi non facciamo così non vinciamo, c'è bisogno di tutti e le minoranze vanno rispettate religiosamente, questo è l'unico partito del mondo in cui la maggioranza, questa volta Cooper, attacca la minoranza. Attacca sette parlamentari che hanno una proposta che è la stessa di Cuperlo, eh? perché la soluzione di Cooper era che si deve dimettere ma non la facciamo dimettere, che è comprensibile, poi c'è da spiegare nei bar il giorno dopo, no? Diciamo tutti la stessa cosa, quindi io ribadisco le minoranze, e pensate il Presidente della Repubblica viene da una minoranza storica nella sinistra italiana, molto minoranza perché i miglioristi erano pochi rispetto al totale. Enrico Letta alle primarie ha fatto un risultato analogo al mio nei circoli, no? quando si candidò, perché cui non stiamo, parlando, non stiamo parlando di persone maggioritarie da tutto, quindi se abbiamo rispetto per loro, nonostante no, le differenze politiche che non ci ce neghiamo, cerchiamo di capire che se arriva qualcuno che rappresenta il 10%, il 20 o il 30, è importante, se ci dice una cosa, quello che non conta niente, siccome siamo un paese strano, forse lo dobbiamo ascoltare ancora di più perché io mi ricordo, e finisco su questo quando dicevo che a Milano e a Napoli avremmo vinto le comunali la risposta di un autorevole dirigente mi disse, non esporti diciamo che e sono perso sul referendum dell'acqua mi dissero non si è mai raggiunto il cuore e diamo la risposta alla fine e mandammo il gruppo dirigente a festeggiare la vittoria al referendum che non hanno dato in giro neanche un volantino e quella volta però Bersani festeggiando in direzione nazionale disse una cosa riferendosi a me che a volte le minoranze in un partito democratico diventano maggioranze non sapevo di aver fatto una profezia per l'8 dicembre però è questo il senso e bisogna avere a cuore guardate che questa è una, una ricerca che per noi deve essere ossessiva degli argomenti giusti di valutare, nel valutare le conseguenze nel pensare che le riforme fai le riforme epocali e poi lasci qualcuno che non, ha 5 anni per prendere la pensione, c'è da lavorare un pochino meglio e questo serve il contributo di tutti, per cui un partito plurale, forte, che decide a maggioranza sulla politica, che rispetta gli impegni con gli elettori, io ho già promesso che l'anno prossimo torno in Piazza della Loggia a un anno di distanza e ho fatto qualcosa di diverso, mandata a casa, cioè lì ci deve essere proprio la sfiducia definitiva, perché no è così, perché sennò no rimaniamo tutti e c'è sempre un di più, e c'è sempre un di cui, e c'è sempre una scusa ma non abbiamo più tempo, abbiamo un paese che è in grande difficoltà, è un paese in difficoltà nelle cose più belle che ha, nel lavoro nella produzione, nella tenuta sociale abbiamo un paese che ospita sempre meno le intelligenze e le vite delle persone perché scappano tutti stanno scappando tutti allora una politica non può aspettare ancora e siamo bravi, ce la possiamo fare se però abbiamo un po' meno come dire, di atteggiamento eh, così commis commiserato non so come definirlo accondiscendente, poco autocritico, non so, trovate voi l'aggettivo che preferite però quelle cose che sono successe quest'anno dobbiamo rovesciarle subito altrimenti le pagheremo tutte lo dico perché nessuno problemi. per cui, se siete d'accordo, io vado a Mantova, perché sto facendo record di, di, sono stati imposti assurdi che non ci credono quando, beh sì, sono stato a Cazzano di Tranigna che esiste. non <ride> <in Tramigna. ride> Poi quando sto andando in un posto dice facciamo una deviazione che c'è un amico, poi trovo un circo del PD organizzato che, col buffet, come fai a non stare lì un po'? Per cui si sta allungando tantissimo, mi sono appassionato e vi devo ringraziare perché poi credetemi, ieri sera mi facevo un posto, mi sorridevo da solo, nel senso che io sono arrivato lì in quel podietto un po' da pirla perché poi no, quella roba lì sembra il sfatto davvero, cioè con le luci, c'erano 850 gradi, cioè, non si può abbassare, no, avevo chiesto sì. se potevate abbassare un attimo. Quando si arriva lì però non hai chiesto mai, non, non eri di nessuna corrente, non hai chiesto, non hai mai abbassato il capo, hai avuto da discutere con i penati, con i Martina, non eri, no, non eri ben visto tantissimo, hai fatto le tue battaglie, magari l'hai vinte, l'hai persa, hai, hai fatto delle belle cose, hai la fortuna di conoscere un sacco di persone, quello è un regalo che avete fatto a me, non è, insomma, non è un merito mio, ma lo penso davvero, con molta emozione, perché poi, perché poi fa sorridere, dire non ho scoperto, c'è cioè la sorpresa, ci vai, ti dico grazie, perché io sarei in giro da sei anni, mi <ride> fa piacere, però davvero vivetela come un momento di, di gioia sincera. Il resto è quello di fare per una settimana quello che abbiamo già fatto. Stiamo facendo il portaporta, i banchetti, vogliamo che le primarie vadano a votare tutti, tantissimi, che votino Renzi o Cuperlo, insomma un po' ci dispiace, però non tantissimi, un pochino, no lo dico perché dobbiamo, guardate Capo. che dobbiamo portare tanta gente a votare, perché c'è già qualcuno che sta preparando gli editoriali, li vedo già, i Corriere della Sera sono già tutti pronti, tutti schierati, pochi oh, elettori alle primarie, vittoria di Civati di misura su Renzi, però non potremmo. Eh sì. La cravatta, ci va, ha sbagliato ancora la cravatta. Eh no, è così. Non deluderci, non siamo tutti contenti, mi raccomando. Non deluder from... No, è un impegno. Non è impegno. Credo nelle sue idee, in con coerenza tra la maggioranza e la minoranza, ma non deluderci. Non deluderci. Non deluderci. Che no, facciamo un accordo grave. bravo, se, se... Allora, bravo signore solidarietà, accoglienza ricordati sempre questi valori fondamentali e chiarezza chiarezza nell'ambito di una lotta politica di sinistra allora bravo, facciamo un accordo bravo. non per tra <ride> di noi perché poi ero benissimo l'accordo è questo, se vi deludo mi smetto ma seriamente, non perché non mi interessa più neanche a me, guardate che sul caso consiglieri in alcuni momenti mi sono deluso da solo perché non riuscivo più a capire cosa era più importante, eh no perché era un guai, perché l'attacco era devi votare come il partito una settimana prima delle primarie, devi fare quello che vuoi, il 5 Stelle ha presentato una mozione che non andava bene, non si poteva votare. E quello è un momento di delusione quando non riesci a trovare lo, lo spazio. Ah, wow. Per cui se va avanti così, avete un vantaggio però, se il mio numero di io sono il contrario di Bergoglio, cioè a me mi chiamano tutti perché ho distribuito il numero a tutti, in un modo organizzato non l'ho cambiato, Quindi, io non cambio, lo utilizziamo solo per. Ce cioè, l'avete tutti il mio numero di telefono. Se sbaglio pago, subito, ma succede, tanto come vi dicevo, non è un problema di stare lì, di permanere. Il problema è capire se questo è il momento per fare qualcosa di diverso. Se posso essere lo strumento, insieme a voi lo facciamo. Se no sto a casa che c'è una bambina piccola, ho i miei studi, le mie cose, se non sono capace è meglio eh. mi devo cambiarmi, vi spiego, questo deve essere. ma veramente con la misura ce l'ho. E poi cosa vi devo dire? Ci credo, ci dobbiamo far sventolare sta bandiera un po' meglio perché è un po' close. C'è il rischio che ci andare a Mantua qualcuno che mi tocca da dietro. La <ride> Facile che è passato Correnzi dove andare